Vabbè è un domanda... bel esperimento sociale! Grande! <ride> Dai, sei contento? Tocchini, 24 ottobre, parte chi lo smile sull'estero. <ride> oh oh guarda Quadra tutto! <ride> non so cosa sia questo. Quindi... Benissimo. Non è smile, sono Grazie, una domanda velocissima. No, in Instagram. <ride> sono tristissimo. Mm. No, Che <ride> nessuno non cosa... Oh, happy, You're happy? Yeah Ok, great, thank you Allora, c'è la camera di sì, colpito, non c'è problema? No, no, ok, no, so no. No. questo è Kilo Faccio solo questa cosa Ok, tu immagini adesso questo Kilo Ok, e di la, di la telecamera un complimento, no, no. un augurio Ciao, Kilo Smile In bocca al lupo eh, eh. Però non so cosa sia. Buona fortuna per chi lo smaina il 24 ottobre Comprate, fate un bonifico, finanziate tutto Praticamente è il polmo della mia felicità proprio cioè Non saprei nemmeno come usarla, cioè metterla Non saprei cosa dire, cioè non vorrei piangere Dimmi, ma che cazzo è questa cavolo di storia di... Sarà una inesima minchiata per farmi di Magherina, figliolo mio, mi dispiace. Devo che sorriso devo fare? Un sorriso? Mamma, mamma, mamma.